Ciao, Giuseppe Cicorella, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America, una fourplex, finalmente ho l'opportunità di farvi vedere un palazzo costituito da quattro appartamenti, però qui oggi a Cleveland ci sono meno 5 gradi, quindi chiedo a lui di farvi vedere il palazzo e io vi aspetto dentro, show everybody the building and I waiting inside, thank you. fatto esternamente e io vi aspetto qui e vi invito ad entrare però vi invito ad entrare e immediatamente chiudo la porta perché fa veramente freddo ok? questo è un palazzo che se facciamo così entra più luce perfetto great allora perché sono entusiasta dell'ennesimo deal? semplice noi abbiamo praticamente qui a meno di 300 metri, sono all'incirca 600 square feet, un palazzo come questo in vendita. Questo a noi è venuto a costare per la precisione poco meno di 80.000 dollari, se non ricordo male 79.900 dollari, e sono stati spesi eh, 28.000 dollari per renderlo così come voi lo vedete. Da lunedì cominceremo a fargli i showing. Cosa sono gli showing? portare le persone che sono interessate che hanno fatto uh, l'application fee per poter visionare l'appartamento ci hanno mostrato che hanno le giuste credenziali hanno un credit score idoneo hanno il lavoro tutto quello che serve per poter uh, fare un contratto d'affitto e far stare tranquillo il mio business partner di questo building di questo gigantesco building uh, che uh, percepiremo gli affitti l'entusiasmo dicevo uh, pagato il building pochissimo meno 80.000 dollari per una questione di calcolo facciamo 80.000 dollari e spesi 28.000 dollari di ristrutturazione quindi 108.000 dollari il palazzo qui sulla sinistra a meno di uh, 600 uh, 600 um, uh, 600 fit no che sono 300 metri se non ricordo male è in vendita a 187.000 dollari ed è tutti e quattro gli appartamenti, una camera da letto e un bagno, una camera da letto e un bagno, una camera da letto e un bagno. Fatemi fare un po' di calcoli insieme. 187 dollari. Facciamo 190 mila dollari perché? Perché voglio farvi un calcolo molto velocemente. 190 dollari è come se, dividiamo diviso 2 sono uh, 95 dollari, dividiamo ancora diviso 2, sono 42 .500 dollari ad appartamento. Capite? Quindi loro sono, eh, hanno messo in vendita questo palazzo che è molto uguale a questo qui, al nostro però loro hanno, ripeto, quattro appartamenti, una camera di letto e un bagno ogni singolo appartamento perché io sono felice, perché noi abbiamo fatto questo affare e quello che vi farò vedere è il piano terra sono una camera di letto e un bagno tutti e due ma al secondo piano sono due camera di letto e un bagno è questo che mi rende così felice di quello che è un deal, è un affare veramente incredibile. Perché? Perché questi al piano terra eh, verranno affittati tra i 5,75 e i, 6, i, i 600 dollari. Quelli invece che sono due camere da letto verranno affittati tra i eh, 6,75 e i 700 dollari cada uno. Chiedo di seguirmi così che vi comincio a mostrare. Avete visto, no? Siamo entrati da qui. Siamo entrati da qui, porta è al piano terra, questa non so, e anche se sembra esteticamente come le altre, è di metallo. Quindi questa è la porta di entrata. Io entro e qui praticamente ho un close, un guardaroba, lì sulla sinistra, appena potete vedere tutto fatto nuovo, quindi entriamo, entriamo, qui abbiamo un primo guardaroba, un secondo guardaroba ok? E qui abbiamo la camera da letto, ok? Camera da letto, qui c'è il close interno, il guardaroba interno, questa è camera da letto, apriamo così così magari c'è più luce, ecco qua, perfetto, ok? Quindi questa è la prima camera da letto. Seguitemi, questa è una soggiorno, ok? Soggiorno e qui... Non abbiamo fatto mettere nella cucina il carpet perché è pericoloso per il discorso del... Qui verrà messo il, il forno, voi vedete, no? Qui ci sono praticamente i cabinet. Questo è nuovo, questo è nuovo, ok? Quindi devono finire. I dettagli stanno finendo proprio perché lunedì noi abbiamo programmato gli showing. Quello che voi vedete qui non rimane così, cioè ci sono praticamente... Ehm, sto dimenticando l'italiano, lo dico spesso però è la verità praticamente avete capito no ecco qua guardate come questi qua vengono messi sopra sopra qui no quindi non, non, non, non, non, non rimane così no questa parte qua a me piace molto dura tanto e ha un costo veramente molto basso quindi questo è il primo vediamo se qui c'è la possibilità perfetto guardate qui abbiamo questo è molto importante che ve lo faccio vedere perché dal primo appartamento, voi guardate, fa parte del nostro palazzo e poi eh, era eh, suddiviso con una rete... Can you show... ...nei vari di Yes, please. Perfetto. Era praticamente tutto recintato con un uh, retinato di questo tipo e non mi piaceva. Quindi ho chiesto il permesso alla City e abbiamo fatto recintare... show you Perfetto. Ok, guardate. Fino lì... So, Old, old tutto questo che vi sta facendo vedere adesso è nostro questo show the quello che lui vi sta facendo vedere adesso è la scala di emergenza che ci deve essere in questi, in questi palazzi in questi building ok ok perfetto, è perfetto okay. allora seguitemi questo è il primo, bil il, il, il primo appartamento ok e solito non, non usiamo noi le, le scarpe quando hanno fatto il carpet, in effetti c'è la signora che sta facendo le pulizie e mi, mi ha lanciato un'occhiata un pazzesca, un sguardo pazzesco, quindi ripeto, questa porta di metallo questa è questa un'altra porta di protezione, ok? Perfetto, allora, quello è il primo. Questa, quello che vi sta facendo vedere è la scala che faremo dopo per andare al secondo piano. Questo è il secondo degli appartamenti, ok? Secondo degli appartamenti, qui si sta molto più, uh, si, sta, si, sta, si, sta, si sta meglio, diciamo che si sta meglio perché c'è il riscaldamento acceso, proprio perché stanno finendo di lavorare, stanno lavorando le persone, è impossibile, praticamente è impossibile lavorare senza il riscaldamento quando ci, ci sono temperature come queste, oggi ci sono meno 5 gradi fuori, ok? quindi questa è sempre porta di metallo, l'altro appartamento molto simile a quello, quindi primo armadio, secondo armadio slowly la camera da letto perfetto la camera da letto porta maniglie cambiate perfetto guardate sempre so il di discorso so questo. questa è la living room dining room bagno pate, vasca guardaroba, guardarote un porta oggetti Bagno, ok? Qui c'è, come nell'altra parte la cucina. Come vedete qui praticamente è dove verrà attaccato l'impianto del, del gas per il forno, ok? Lavandino, cabinati tutto quello che serve per poter affittare un appartamento molto pratico, ce l'abbiamo. qua c'è questo che a me piace molto perché. Pratico per un discorso di funzionalità, avete visto che rispetto ad altri appartamenti che vi ho mostrato fino ad oggi è molto minimalistico questo, questo, questo appartamento, perché? Perché nei commercial building, questo è ancora un residential, commercial e Giuseppe, qual è la differenza? Per la legge americana è considerato residential fino a quattro unità, quindi questa è una fourplex, però è ancora residential il commercial è dalla quinta unità in su quindi dalla quinta unità in su qual è la differenza? si vanno a pagare molto meno tasse e si va a pagare molto meno property tax l'assicurazione proprio perché lo si vive come un investimento vero e proprio per tanti anni magari qui ci sono famiglie dove possono foreplex come queste essere prese come foreplex e utilizzate addirittura come duplex dalla stessa famiglia quindi ecco perché c'è una netta differenza dalla quinta unità Fireplex in su eh, diventa commerciale a tutti gli effetti. Seguitemi che mi porto al piano superiore. Vediamo se su è una volta. Fa leggermente freddo. Seguitemi e vi porto al piano superiore. Eccoci qua. E qui cervello no? come vi ho detto prima il fatto che questo qui è il piano superiore e vi faccio subito vedere quello che vi ho appena detto no? Guardate, seguitemi da questo lato perché questa con la solita cabinato, cabina armadio, questa è la prima grande camera da letto, addirittura questa camera da letto ha anche il balcone, non so se funziona, perfetto. Guardate, vi sta facendo vedere il balcone che eh, praticamente è direttamente su quella che è la master room, la camera da letto quella più grande. Questa è la prima camera da letto, camminati come quelli di giù. Questa è la seconda. Questa è la seconda camera da letto che vi sta facendo vedere. Guardate, questo è quello che dicevo che fa la differenza, no? Quindi possiamo avere nel, nel piano alto due camere da letto e un bagno nel piano basso una camera da letto e un bagno perciò corridoio prima camera da letto seconda camera da letto che vi ho appena fatto vedere questa è la living room dining room, come quella che vi ho fatto vedere giù e qui c'è esattamente come giù guardate queste sono le placche ecco cosa non mi venivano no? queste sono le placche che ci sono guardate che stanno finendo di fare tutti gli ultimi lavori le placche che devono essere montate ok? quindi lavandino Cabinati, questi sono completamente nuovi, questi non sono, non sono nuovi, sono stati eh, rigenerati, questo è nuovo, lavandino è nuovo, la fontana è nuova, perfetto, guardate qui, quello, quello che vi ho fatto vedere giù, no? quello che vi dicevo prima, no? queste sono le placche che devono essere messe qua, ok? Quindi logico che poi non si vede in questo modo, qui potete vedere dove verrà messo il forno, ok? Perfetto ok me. e qui abbiamo il bagno esattamente come giù vasca, bagno lavandino doccia e tipico un piccolo armadio per poter mettere tutto quello che serve ok quindi questo l'abbiamo fatto vedere e adesso andiamo nell'altro l'ultimo il quarto appartamento Welcome. ok, perfetto, sempre il solito discorso facciamo vedere esattamente come abbiamo fatto con quell'altro. Questa è la master room, master room che se abbiamo leggermente in questo modo entra più luce, il balcone ve l'ho fatto vedere, ve lo vedere anche qua, se no se c'era faccio, ecco. Questo è l'altro balcone, vedete ogni balcone proprio per. Il discorso di sicurezza ha la doppia serratura, questo è metallo e c'è questo balcone, ok? Quindi noi chiudiamo, richiudiamo qui per la sicurezza, cabina armadio, quindi ulteriore cabina armadio e faccio vedere quello che ho fatto esattamente giù. Qui c'è camera da letto, entro io. Altra Camera da letto, questa è una cameretta. L'altra è una master room. Se avete visto, questa che è una cameretta doppia, giù viene utilizzata come camera matrimoniale e la usano tranquillamente. Guardate, fa fatto stesso che entra a luce, guardate come è tutto diverso. Quando faccio vedere una cosa molto importante, no? Ecco perché io uso il mio ispettore. Perché quando ci sono delle, degli impianti elettrici come questi, queste due che voi vedete sono nuove, ok? Tutte e due insieme costano 5 dollari. Se noi non abbiamo il nostro ispettore, non ne cambiano. Mettono le placche sopra e non le cambiano. E questo è molto pericoloso per un discorso di farlo durare di più l'appartamento. Bisogna essere attrezzati, bisogna crescere, bisogna informarsi, bisogna essere preparati. Quindi questa piccola differenza fa una... avere un grande risultato nel risparmio nell'assicurazione. Quindi come vedete qui è molto luminoso, qui c'è come, esattamente come giù replicato il lavandino, qui verrà messo il gas, quello che voi vedete sono il caminato e tutto il resto. Se facciamo vedere, ecco guardate, questo ecco, può essere utilizzato per gli effetti come un, un balcone perché c'è sia l'uscita per quella porta, per quell'appartamento che per questo appartamento. Questo è quello che vi faccio vedere tutto il giardino, no? Eh, show the baby in the park. Guardate, stiamo facendo vedere proprio dei bambini che stanno giocando nel parco e quella sarebbe una bella idea, il fatto di avere magari se hai delle famiglie qui. Uh, show uh, my garden, uh, chiedendo di far vedere il mio giardino, ok? Da qui è ancora più evidente come. Uh, alzando il recinto abbiamo avuto un bel guadagno per quanto riguarda privacy e sicurezza per evidenziare la differenza che c'è tra noi e loro. In effetti this is, uh, this is my limit. Show the water limit, please. Guardate vi sto facendo vedere esattamente l'altro che eh, non mi piace quindi magari sicuramente in, in futuro vedremo di cambiarlo. Ritorniamo dentro perché fa veramente freddo fuori, ok? Vi ho fatto vedere un bel po' di dettagli, arrivo qua e chiudo, chiudo facendovi eh, un po' di calcoli, quello che, vi dicevo, quello che vi dico sempre, la cosa che amo, la cosa che amo è l'investimento immobiliare non è fatto per tutti, perché non è fatto per tutti? Perché c'è una bella differenza tra l'investitore immobiliare e il risparmiatore, il risparmiatore è colui che ama solo veder crescere il suo capitale anche se è di uno 0,5%, l'importante è che vede sempre crescere, sempre crescere, sempre crescere. L'investitore immobiliare in alcune situazioni come questa piena pandemia eh, può avere delle difficoltà, perché? Perché ehm, le persone possono non pagare l'affitto, in alcune crisi eh, recenti tipo subprime è successa la stessa cosa, però quando il mio business partner con, con me ha comprato questa, questa, questa palazzina, no? Abbiamo comprato questa palazzina e, ripeto, fatevi dei calcoli, 80.000 l'abbiamo pagata, 28.000 l'abbiamo ristrutturata, 108.000 dollari, ma qui vicino stanno vendendo una palazzina come questa a una cifra di gran lunga, di gran lunga superiore ai 170.000 dollari, Ok? Vuol dire che abbiamo fatto un grande affare, perché questa che vi ho fatto vedere al secondo piano sono due camere da letto un bagno, al primo piano invece sono una camera da letto e un piano. Tante volte mi dite Giuseppe nel video ti sei sbagliato. No, non mi sono sbagliato. In America non è come in Italia. Quello che da noi è piano terra, qui in America viene chiamato primo piano. Quindi noi, che adesso qui siamo in Italia salendo il primo piano, in America è considerato il secondo piano. Conclusione, conclusione, ennesimo deal, ennesimo grande affare, eh, questi sono eh, ancora residenza building nonostante sono 4 e 4 appartamenti, quello che voglio dividere e condividere con tutti quanti voi è la grande possibilità, la grande opportunità a Cleveland di fare investimenti come questi perché, perché nella ristrutturazione che noi abbiamo fatto, questi 28 mila dollari che vi ho menzionato è perché la società di costruzione che sta lavorando adesso, oggi in questo momento è mia. Quindi qual è il discorso? Che sicuramente posso ridimensionare tantissimo i costi che mi avrebbe fatto un altro constructor. Tutto ciò ci sta portando ad ottenere ancora oggi, nel 2021, questi grandi risultati. Non mi resta che eh, invitarvi a iscrivervi al canale Giuseppe Cicorella, seguirmi se avete intenzione di imparare a capire come si fa ad ottenere questi risultati. Quello che vi faccio vedere è quello che sto facendo. Quello che gli altri dicono, dicono, dicono, lo lasciamo fare a noi. Con le parole non si creano gli imperi, con i fatti io sto creando un impero con tutti quanti voi business partner. Giuseppe Ciccorella, Climiano Anduaio, fa un freddo cane, voi non avete più pari di idea, ma sono felice per l'ennesimo grande affare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.